La tecnologia ci aiuta in mille modi diversi, ma a volte può metterci in difficoltà. L'organizzazione ci può aiutare a vivere un rapporto sereno con la tecnologia e oggi voglio darvi un consiglio organizzativo. Sapete che la tecnologia ha bisogno di manutenzione? E che quando non la facciamo rischiamo di incorrere in imprevisti? Anche l'archivio digitale ha bisogno di essere ripulito di tanto in tanto dai file non più necessari, i tanti che sostano nella cartella download per esempio o quelli che abbiamo anche nelle altre cartelle. Lo sapevi già solo che tra tanti impegni poi ti sfugge? Allora pianifica la manutenzione, scrivi sul calendario o fissati un promemoria. Usa la strategia più adatta a te. E per essere felicemente digitali, a volte basta essere organizzati.